Buongiorno a tutti. Oggi parleremo delle equazioni e delle disequazioni goniometriche. Iniziamo a definire che cos'è una identità goniometrica. Un'identità goniometrica corrisponde a un'uguaglianza fra due espressioni che contengono funzioni goniometriche di una o più archi ed è verificata l'identità goniometrica da qualunque valore di quello o quegli archi con esclusione al più di quei valori per cui l'uguaglianza non uh, ha significato. Stesso discorso che abbiamo visto in algebra, un'identità viene verificata eseguendo in uno o entrambi dei suoi membri i calcoli e eventuali trasformazioni in modo da verificare se effettivamente i due membri sono tra loro identici. Andiamo a fare un esempio. Due sen quadro alfa uguale cosen quadro alfa che moltiplica 2 secante alla seconda di alfa meno tangen quadro alfa, ci si chiede se questa uguaglianza sia effettivamente un'identità oppure no. Allora, cerchiamo di lavorare su entrambi i membri. Sul primo, per adesso, lo lasciamo come 2 meno sen quadro alfa. Sul secondo, possiamo andare a effettuare delle trasformazioni, per esempio la secante, Sappiamo che è 1 su cosen quadro e quindi la trasformiamo in questo modo e la tangente sappiamo che è sen alfa su cosen alfa ovviamente è alla seconda perché è tangente quadro. A questo punto possiamo al secondo membro continuare a lavorare ed in particolare fare il minimo comune multiplo dei termini presenti all'interno della parentesi che in questo caso è banalmente cosen quadro alfa e quindi avremo 2 meno sen quadro alfa al numeratore. Cosa in quadro alfa e cosa in quadro alfa si possono semplificare, quindi come vediamo il primo membro è esattamente identico a quello che rimane del secondo membro, quindi effettivamente questa uguaglianza di partenza è una identità. Vediamo ora le equazioni coniometriche. Le equazioni coniometriche, le abbiamo già eh, viste in precedenza, eh, sono evidentemente equazioni coniometriche quelle che contengono eh, almeno una funzione coniometrica in cui eh, nell'argomento figura evidentemente la nostra incognita. Eh, partiamo analizzando le equazioni elementari. Cominciamo da quelle che sono caratterizzate da angoli aventi un dato seno. Quindi sen x uguale m, equazione elementare in seno. Aiutiamoci con la rappresentazione grafica, che è sempre comoda per quanto riguarda le equazioni coniometriche in particolare. Circonferenza coniometrica, seno di x uguale a m vuol dire che noi abbiamo un certo valore m, che riporteremo sull'asse delle ordinate, cioè dove si legge il seno, e in particolare l'angolo che stiamo cercando è quello caratterizzato da questo punto o questo punto, ossia l'angolo alfa oppure quest'altro angolo che corrisponderà a 180 gradi meno alfa. Allora andiamo a trovare le soluzioni, le soluzioni saranno x uguale alfa più 2k pi greco, ricordiamoci che la funzione sinusoide è periodica con 2π pari al periodo, quindi si ripeterà questo valore ogni 360 gradi più alfa, k è sempre un numero intero, sia negativo che positivo che nullo. L'altra possibilità è che, quindi unita a x uguale a 180 gradi meno alfa più 2 kπ pi greco. Possiamo anche andare a risolvere delle equazioni eh, trigonometriche in seno, caratterizzate da sen alfa uguale sen beta. Questa è vera quando alfa è uguale a beta più 2 kπ pi greco unito ad alfa che è uguale a 180 gradi meno beta più 2 kπ pi greco. Avendo visto le funzioni eh, elementari in seno, andiamo adesso a vedere le funzioni elementari in coseno, quindi gli angoli caratterizzati da un dato coseno, coseno x uguale n. Stesso discorso, ci aiutiamo con la circonferenza goniometrica, xy, questa volta n è il coseno, quindi lo leggiamo sull'asse delle ascisse, e può essere corrispondente a questo angolo qui, oppure a quest'angolo qui, che sono alfa oppure meno alfa, questo è il valore di n, e quindi questo è il valore di n. Quindi le soluzioni come le troviamo? x uguale ad alfa più 2k pi greco, unito a x uguale meno alfa più 2k pi greco. Possiamo anche scrivere questo insieme di soluzioni come x uguale più o meno alfa più 2k pi greco. Analogamente a quanto fatto per il fila seno, se avessimo cosen alfa uguale cosen beta, le soluzioni possono essere ricercate in alfa uguale più o meno beta più 2K. Pi greco. 2K pi greco è possibile trovarlo anche come k 360 gradi, evidentemente, a seconda di come vogliamo esprimere il valore dell'angolo, se in radianti o nel sistema sessagesimale. Uh, vediamo ancora come equazione elementare quella relativa alla tangente, quindi angoli a aventi una data tangente. Tangente di x uguale a P. Aiutiamoci come al solito. Circonferenza coniometrica. La tangente ha bisogno della retta, ovviamente tangente alla circonferenza, nel punto di coordinate 1, 0. Abbiamo il valore di P, ipotizziamo sia questo. E beh, a questo valore di tangente corrispondono ovviamente due angoli, che saranno questo, alfa, poi, prolungando il vettore, troveremo anche quest'altro, che sarà 180 gradi più α. Questo è ovvio perché sappiamo che il, eh, periodo, il periodo della tangente è 180 gradi, quindi ritorna ovviamente dopo ogni 180. E quindi qual è la soluzione? In realtà, l'unica soluzione che possiamo sintetizzare in questo modo, x uguale ad α più kπ. Prendiamo contemporaneamente sia questo valore di α, sia contemporaneamente questo valore di 180 più α. Se tangente alfa è uguale a tangente beta, vogliamo risolvere questa equazione, la soluzione evidentemente sarà alfa uguale a beta più k pi greco, con, però bisogna specificarlo, alfa e beta diversi da 90 gradi più k 180 gradi, ovvero π greco mezzi più k pi greco. Dove ovviamente la tangente tende a infinito e quindi non rientra nel eh, nell'insieme delle soluzioni reali. Uh, finiamo con la cotangente di x uguale k, quindi angoli aventi una data cotangente. Il discorso ovviamente è sempre lo stesso, circonferenza coniometrica, Questa volta la tangente dobbiamo prenderla in corrispondenza del di 90 gradi sostanzialmente del punto di coordinate 0,1, eh, k lo ipotizziamo sia questo, il valore di k, quindi questo qui, prolunghiamo, questo è l'angolo alfa e questo di nuovo, 180 alfa, che lui è caratterizzato da lo stesso valore della cotangente. Soluzioni, x uguale ad alfa più k pi Nel caso in cui avessimo cotangente alfa uguale cotangente beta, alfa sarà uguale a beta più k pi di nuovo, con alfa e beta, questa volta diversi, evidentemente, da kπ, che sono i valori in cui la cotangente non assume valori eh, reali. Vediamo come si possono ricondurre a delle equazioni elementari altre equazioni che apparentemente non lo sono. Eh, per fare questo bisogna, evidentemente, cercare di esprimere tutte quante le funzioni goniometriche eventualmente presenti nell'equazione, in una sola funzione coniometrica e cercare poi di utilizzare questa come variabile ausiliaria, come incognita ausiliaria, trasformando quindi l'equazione coniometrica di partenza in un'equazione algebrica e poi andando a risolverla e tornando all'equazione iniziale. Facciamo un esempio, 8 in quadro x meno 2 sen x uguale 5, questa equazione goniometrica evidentemente è caratterizzata sia dal seno che dal coseno, noi dobbiamo cercare di portare tutto ad esempio in seno, mi sembra la cosa più semplice, trasformando il cosen quadro in 1 meno sen quadro e quindi otteniamo 8 meno 8 sen quadro x meno 2 sen x meno 5 uguale a 0. Andiamo ad ordinarla, otteniamo 8 sen quadro x, cambiando anche i segni, più 2 sen x meno 3 uguale a 0, utilizzando il seno come variabile ausiliaria possiamo trovare, possiamo immaginare che questa sia in tutti gli effetti un'equazione un di secondo grado, algebrica, e quindi sen x utilizziamo le formule, la formula risolutiva che conosciamo, in particolare quella ridotta, visto che il b è pari, e quindi meno 1 più o meno la radice di 1 più 24 sarebbe ac, tutto fratto a che è 8. Soluzioni... Qui abbiamo ovviamente la radice di 25, quindi 5, quindi abbiamo sopra un mezzo oppure meno tre quarti. A questo punto si tratta di risolvere due equazioni elementari in seno, seno x uguale a un mezzo, e quindi abbiamo x uguale a pi greco sesti più 2k pi greco, oppure x uguale 5 sesti pi greco più 2k pi greco. L'altra equazione elementare sen x uguale meno 3 quarti, come vedremo tra poco qui è necessario introdurre la funzione inversa del seno che è l'arcoseno e quindi le soluzioni possono essere espresse in funzione dell'arcoseno arcoseno seno di 3 quarti più 2k pi Abbiamo ancora la possibilità di andare a risolvere un'altra tipologia di equazioni che sono quelle riconducibili alle equazioni elementari tramite un'altra procedura che è quella della legge dell'annullamento del prodotto. Anche qua vediamo subito un esempio seno x più seno di x mezzi uguale a zero. Qui la difficoltà è che evidentemente l'angolo x è presente sia come x che come x mezzi e quindi cerchiamo di applicare eh, con le formule di duplicazione o bisezione eh, e di trasformare il tutto con eh, lo stesso angolo. In particolare lavorerei sul seno di x utilizzando le formule di duplicazione, quindi seno di x, 2 seno di x mezzi coseno di x mezzi più seno di x mezzi uguale a 0, raccolgo il seno di x mezzi e ottengo 2 coseno di x mezzi più 1 uguale a 0, legge dell'annullamento del prodotto, seno di x mezzi uguale a 0, primo fattore, vuol dire x mezzi uguale a k pi greco, ossia x uguale a 2 k pi greco moltiplicando per 2 primo e secondo membro, 2 coseno di x mezzi più 1, secondo fattore, quindi uguale a 0, vuol dire coseno di x mezzi uguale a meno un mezzo e vuol dire x mezzi uguale a più o meno 2 terzi pi greco più 2k pi greco e quindi x uguale a più o meno 4 terzi pi greco più 4k pi greco, moltiplicando ovviamente per 2, primo e secondo membro dell'equazione. Un pochino più complicate forse sono le equazioni lineari in seno e coseno. Sono equazioni di questo tipo, a sen x più b cos x più c uguale a zero, eh, dove figurano esclusivamente seno e coseno di un angolo incognito, ovviamente, e tali funzioni sono entrambe di primo grado. Caso più semplice, c uguale a zero. L'equazione a sen x più b cos x, uguale a 0 è evidentemente un'equazione omogenea di primo grado, che è facilmente risolvibile andando a dividere il primo e il secondo membro per eh, coseno x e ottenendo quindi eh, qua a tangente x, qua scompare il coseno che si semplifica evidentemente, quindi a tangente x più b. E quindi si risolvono come tangente di x, ovviamente questo uguale a 0, tangente di x uguale a meno b fratto a. E quindi, in generale, la soluzione è x uguale all'arco tangente, utilizzando la formula eh, inversa della tangente, la funzione inversa della tangente, meno b su a più k pi greco. Discorso diverso, invece, sc non è uguale a zero. Allora, in questo caso si possono utilizzare diversi metodi per risolvere le equazioni lineari. Il primo metodo è quello che, a cui accennavo precedentemente, cioè quello che utilizza le formule parametriche. E quindi trasformiamo di fatto l'equazione lineare in seno e coseno in un'equazione algebrica. Quindi, in particolare, visto che il seno di x può essere scritto come 2t fratto 1 più t quadro, il coseno di x può essere scritto come 1 meno t quadro, su 1 più t quadro, con t, ricordo, tangente di x mezzi, e x mezzi ovviamente deve essere diverso da pi greco mezzi più k pi greco, il che vuol dire x diverso da pi greco più 2k pi greco quindi occorrerà poi eventualmente verificare se x uguale invece a π pi più 2kπ k pi è soluzione dell'equazione in caso aggiungerla nell'insieme delle soluzioni. Allora in questo modo è possibile andare a ehm, trasformare, abbiamo detto, l'equazione lineare in seno e coseno in un'equazione dove compare esclusivamente t e quindi in un'equazione algebrica. Un'altra possibilità è quella di utilizzare un metodo che si chiama metodo dell'angolo aggiunto o dell'angolo ausiliario che, significa, eh, che si traduce sostanzialmente nell'andare a dividere primo e secondo membro, ovvero tutti i termini dell'equazione lineare in seno e in coseno, per la radice di a quadro più b quadro. Quindi si ottiene a su radice di a quadro più b quadro seno di x più b su radice di a quadro più b quadro coseno di x più c su radice di a quadro più b quadro, questo è uguale evidentemente a 0. Si pone poi, pari al coseno di φ, angolo ausiliario, il rapporto a su radice di a quadro più b quadro, cioè quello che moltiplica il seno, si pone pari al seno di φ, b fratto radice di a quadro più b quadro, ossia il fattore che moltiplica il coseno, e di conseguenza possiamo scrivere l'equazione lineare come coseno di φ sen x più seno di φ cos x più c fratto radice di a quadro più b quadro uguale a 0. Questa, utilizzando le formule di addizione del seno, può essere scritta come il seno di x più φ uguale a meno c fratto radice quadrata di a quadro più b quadro, portando al secondo membro il termine noto, evidentemente. E quindi si può eventualmente risolvere al pari di una equazione elementare in seno. Uh, Vediamo anche il terzo metodo che può essere utilizzato per risolvere le equazioni lineari in seno e coseno, che è quello che viene chiamato metodo grafico. In particolare possiamo risolvere l'equazione lineare, cosen x più c uguale a 0, andando ad aggiungere un'altra equazione e utilizziamo per comodità il teorema fondamentale della trigonometria, cioè cosen quadro di x più sen quadro di x uguale a 1. Quindi sostanzialmente andiamo a utilizzare un sistema in cui cosen x lo chiameremo x grande, sen x lo chiameremo y grande, e quindi il sistema può essere scritto come ay grande più B x grande più c uguale a 0 e x grande alla seconda più y grande alla seconda uguale a 1. Cioè sostanzialmente andiamo a trasformare... L'equazione lineare in seno e coseno in un sistema che corrisponde all'intersezione tra una retta, nel piano cartesiano, e la circonferenza goniometrica. I punti di intersezione di queste due eh, funzioni corrisponderanno alle soluzioni dell'equazione lineare in seno e coseno. Le ultime equazioni che vogliamo trattare sono quelle omogenee di secondo grado, in seno e coseno. Sono del tipo A sen quadro x più B sen x cos x più C cosen quadro x uguale a 0. In questo caso, come abbiamo già visto per quelle di primo grado, è possibile andare a dividere tutti i membri per in quadro x questa volta con le stesse, ovviamente, eh, limitazioni, cioè x deve essere diverso da pi mezzi più k pi greco, salvo poi verificare se questa qui è proprio soluzione dell'equazione, evidentemente. L'equazione si trasformerà in a tangent quadro x più b tangent x più c uguale a 0 e andremo ovviamente a risolverla proprio in tangente, andando poi a ottenere evidentemente delle soluzioni di mm, corrispondenza di, un, di alcune equazioni elementari in tangente. Ci sono poi le equazioni riducibili ad omogenee, che sono quelle del tipo A in quadro x più b sen x cos x più c cosen in quadro x uguale non 0 ma ad esempio uguale a d, allora facilmente riconducibile a un'omogenea questa, andando a sostituire al posto di d, d che moltiplica cos in quadro x più in quadro x. Non cambia il risultato perché evidentemente in quadro più sen quadro lo sappiamo fa 1, ma questo ci consente di eliminare il termine noto e di andare a aggiungere due termini, d in quadro x che verrà sommato a questo e di sen quadro x che verrà evidentemente sommato a questo e verrà ricondotta facilmente a omogenea la nostra eh, equazione. Uh, per quanto riguarda le disequazioni goniometriche, diciamo che vale tutto quello che è già stato discusto, discusso per le disequazioni algebriche, con una particolare attenzione però al dominio, ecodominio, periodicità delle singole funzioni eh, goniometriche. Facciamo due rapidi esempi. Se abbiamo ad esempio una disequazione goniometrica elementare del tipo sen x maggiore di un mezzo, aiutandoci con il nostro grafico della circonferenza goniometrica, sen x pari a un mezzo ce l'abbiamo qui evidentemente, gli angoli sono questo e quest'altro, quindi angolo alfa che è evidentemente π sesti e l'angolo invece 5 sesti π. Tutti questi angoli, questi archi caratterizzati da avere un seno appunto maggiore di un mezzo, sono, eh, costituiscono l'insieme delle soluzioni che potremmo andare a scrivere come x compreso, quindi tra π pi sesti più 2kπ pi e 5 sesti π pi più 2kπ. Pi Analogamente possiamo fare la stessa cosa per quanto riguarda il coseno di x, per esempio, maggiore di un mezzo anch'esso, stesso discorso, rappresentazione grafica, circonferenza goniometrica, un mezzo, e quindi tutti questi angoli sono quelli caratterizzati dall'avere un coseno maggiore di un mezzo, ovviamente qui noi avremo a che fare con π terzi e qui con meno π terzi, e quindi la soluzione può essere x compreso nel caso in cui fosse maggiore o uguale, per esempio, x compreso fra 0 e π terzi, oppure x compreso fra 5 terzi π greco e 2 π greco. Chiudiamo questa lezione con l'introduzione di alcune funzioni molto importanti che sono le funzioni goniometriche inverse. In particolare noi sappiamo che la funzione di partenza, ad esempio y uguale sen x, la funzione goniometrica in seno, non è invertibile. Non è invertibile perché Perché non è obiettiva, quindi immaginiamo, no? l'abbiamo già studiata, la sinusoide è una funzione fatta in questo modo, non è assolutamente obiettiva perché non è né iniettiva e né suriettiva. Uh, però possiamo pensare di limitare questa funzione in un intervallo, per esempio l'intervallo che va da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, e allora in questo intervallo, andando anche a modificare il codominio limitandolo all'intervallo che va da meno 1 a 1, questa funzione può essere assolutamente considerata obiettiva e quindi invertibile. E la funzione inversa della funzione seno è definita arcoseno ed è x uguale all'arco all'arcoseno di y, ovvero l'arco il cui seno misura y. Vediamo rapidamente il suo grafico, sfruttando la proprietà delle funzioni inverse di avere un grafico simmetrico rispetto alla bisettrice che qui vado a tracciare del primo e terzo quadrante, la funzione seno nell'intervallo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi a questo andamento, quindi qui avremo pi greco mezzi e qui meno pi greco mezzi, qui ovviamente avremo meno 1 e qui più 1, la funzione arcoseno avrà un andamento simmetrico rispetto alla nostra bisettrice, per cui avrà un andamento che è quello che sto qui rappresentando e che vado a sottolineare. Si scambiano, come sappiamo, dominio e codominio, infatti questo valore corrisponderà a meno 1, questo valore corrisponderà a più 1, qui avremo pi greco mezzi, e qua avremo meno pi greco mezzi. Le caratteristiche quindi di questa funzione sono che il dominio x, tali che x è compreso fra meno 1 e 1, ovviamente con x appartenente ai reali, il codominio sono i valori della y invece, tali che y è compreso fra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, stessa cosa con y appartenente ai reali. Per quanto riguarda la funzione cosinusoide, andiamo a vedere in modo analogo, il limite questa volta, la limitazione che faremo sulla cosinusoide che è fatta, vi ricordo, in questo modo, è tra 0 e π. In questo intervallo noi andiamo a definire la funzione arco coseno di y che è una funzione caratterizzata dall'avere un dominio, come abbiamo già visto per l'arcoseno, compreso fra meno 1 e 1 e un codominio compreso, questa volta, tra 0 e pi greco. Vediamo adesso come rappresentare la funzione arco coseno sul piano cartesiano. Abbiamo detto l'intervallo del coseno di x deve essere preso tra 0 e pi greco, qui ovviamente abbiamo 0, qui abbiamo pi greco, questo è il valore più 1, questo è il valore meno 1. La bisettrice ci aiuta a disegnare la nostra funzione e quindi noi abbiamo che la funzione arco coseno partirà da questo valore e avrà questo andamento. Questa è la funzione arco coseno di x, il cui dominio è compreso fra meno 1 e più 1 e il cui codominio invece è compreso tra 0 e pi greco. Vediamo rapidamente il grafico anche dell'arco tangente e poi dell'arco cotangente nell'intervallo che dobbiamo considerare come intervallo per definire la funzione inversa. L'arco tangente in particolare dobbiamo limitare la tangente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. In questo uh, intervallo la tangente sappiamo ha questo andamento e quindi il nostra, la nostra funzione uh, arco uh, tangente avrà un andamento di questo tipo questa è y uguale arco tangente x, come vedete il dominio è ogni x appartenente ai reali, mentre il codominio è limitato tra questi due asintoti che saranno messi in corrispondenza evidentemente di meno pi greco mezzi appunto e pi greco mezzi. Arco cotangente ha un ragionamento del tutto analogo, intervallo da prendere in considerazione tra 0 e π greco, in questo intervallo la funzione arco cotangente ha un andamento di questo tipo con un asintodo in corrispondenza di π greco e un altro in corrispondenza di 0. Per quanto riguarda ovviamente l'arco cotangente, essendo simmetrico rispetto alla bisettrice, avrà un andamento di questo tipo con un asintodo ovviamente, questa volta orizzontale, in corrispondenza del valore π greco. Anche in questo caso il dominio è ogni x appartenente ai reali e il codominio invece è limitato tra 0 e π. Avendo anche definito quelle che sono le basi insomma, delle eh, funzioni trigonometriche inverse, chiudiamo questa parte eh, del corso relativo alla trigonometria. Eh, vi invito a sviluppare molti esercizi su questi argomenti sul, che trovate a disposizione sulla piattaforma. Nella prossima lezione vedremo le applicazioni della trigonometria alla geometria piana, in particolare ai triangoli, rettangoli e qualsiasi.